Ciao a tutti carissimi amici, vi do il benvenuto su questo canale e su questo video. Vorrei affrontare assieme a voi un argomento che forse riguarda tanti di noi, insomma. Restare nella coppia, essere felici, andare d'accordo, dare se stessi essendo se stessi. È un miscuglio di parole, lo so. Allora... Quando conosciamo una persona ci viene spontaneamente, istintivamente, di cercare di far vedere a questa persona quanto siamo bravi, quanto siamo belli, quanto siamo interessanti, quanto siamo sexy, quanto siamo perfetti, quanto possiamo essere belli e adatti a questa persona, no? Cercando di dare alla persona che abbiamo davanti, insomma alla persona che stiamo conoscendo, quello che vuole. Da, essendo noi quello che vuole quella persona. Che cosa succede? I problemi nascono quando poi si va avanti nella relazione perché comunque la maggior parte delle relazioni iniziano insomma, in maniera molto spontanea, dopodiché con il tempo si capisce che la persona è giusta e vai avanti. Quando nasce la difficoltà? Quando tu comunque vai avanti con questa persona e hai intenzione di avere un, un ottimo rapporto e lungo e duraturo e serio con questa persona cosa succede? Allora, noi eh, cerchiamo di far vedere all'altro le cose belle cerchiamo di far vedere le cose che secondo noi a questa persona fanno piacere cerchiamo anche di dare a questa persona quello che fa piacere se a questa persona non so, piace il football, e allora anche a noi piace il football. Se a questa persona piace mangiare in un determinato posto, e allora anche a noi piace mangiare in questo posto. Se a questa persona piace andare in un determinato posto, e allora anche noi andiamo in questo determinato posto e facciamo vedere che ci piace, siamo tutti gassati, tutto bello. Ma ad un certo punto c'è qualcuno che bussa alla porta, ti fa top top, e chi è? Sei tu te stesso. Cosa succede in questo caso? Allora, quando tu dai a un'altra persona, secondo me, quello che eh, l'altra persona vuole, non le stai dando in realtà quello che vuole, è quello che tu credi quella persona voglia, non è quello che vuole. Una persona che eh, ama un'altra... L'ama sì, per l'aspetto fisico, per la bellezza, per come parla, per come si comporta, eccetera, eccetera. Il fatto esteriore, ahimè, purtroppo, è anche importante anche esso, è importante pure quello. Soprattutto per molte persone che magari guardano anche quello, ma la maggior parte però delle persone ti guarda negli occhi e vede te. E lì vede te. Tu ti puoi comportare. In qualunque modo strano, tu puoi far vedere qualunque cosa sia, tu puoi farle vedere che sei gialla, che ti piace il blu, ma in realtà quella persona che ti ama, ti guarda negli occhi, vede la tua anima, sa che ti piace il rosa, sa che non è così, né dentro il suo cuore, percepisce che in realtà quello che tu stai mostrando non è te stessa, non è te stesso, non sei tu. Chi ti vuole bene, chi ti ama veramente, vuole te stesso. Io ho sentito un video qualche settimana fa dove c'era una frase che mi ha colpito moltissimo e credo anche per questo sto facendo questo video. Questa persona diceva, il regalo più bello e più importante che si può fare ad una persona è farle vedere se stessa, dargli se stessa. Il regalo più bello che possiamo dare alla, alla società è diventare chi siamo. Dare il nostro contributo alla società essendo noi stessi, sviluppando i nostri progetti, sviluppando eh, i nostri desideri e cercando anche di raggiungerli. Il regalo più grande che possiamo dare alla persona che amiamo è essere noi stessi, dare noi stessi perché dentro di noi, ognuno di noi ha delle ottimissime, graditissime e bellissime qualità. Cosa succede quando tu non dai te stesso e non sei te stesso? Dimentichi qualcuno di molto importante e chi? Dimentichi te, dimentichi le cose che ti piacciono, dimentichi le, le, le, le, le, le abitudini che avevi, dimentichi di essere te stesso e quando tu dimentichi di essere te stesso e non sei te stesso, non dai all'altra persona te stesso? Non dai nulla. Quindi, eh, carissima, sì te stesso, dai te stesso, e facciamo in modo che gli altri imparino ad amare quel che siamo, che imparino ad amare quel che noi abbiamo dentro, che imparino ad amare noi per come siamo, per come ci comportiamo, per quello che siamo in realtà e per quello che vorremmo essere con gli altri. Cerchiamo di amare prima di tutto noi stessi, perché comunque se tu ti ami, gli altri ti ameranno. Se tu sei felice, da, doni una persona felice all'altra persona. E se tu doni qualcuno che è felice, ed è felice di essere felice, l'altro non potrà che essere felice. <ride> Conta su di te.